Ciao a tutti ragazzi qui è ForteGumer che parla e benvenuti in un video leggermente diverso dal solito La challenge che abbiamo oggi è con il nostro carissimo Tokyo Treat Come potete vedere qui ragazzi, Tokyo Treat In pratica la challenge funziona così Se assaggio uno snack di questa scatola che non mi piace il video finisce In pratica ragazzi quella che vedete qui è una scatola con vari dolciumi al suo interno Principalmente comunque giapponesi e asiatici eh, Di vario tipo che in Italia qui non trovate Quindi mi raccomando se anche voi volete abbonarvi a questo servizio vi lascio un link di affiliazione in in basso, il primissimo link che vedete ragazzi è per appunto fare l'abbonamento ora vediamo un attimo perché sono curiosissimo ragazzi, io ho già aperto la scatola l'ho già aperta, infatti non credo sia messo tutto proprio in ordine però è l'ordine in cui sono riuscito a rimetterlo ragazzi vi prego no, non arrabbiatevi con me, qui vabbè ci sta l'opuscoletto dove insomma si vede un po' tutte le cose che ci stanno dentro, io non ho voluto vedere cosa era, ho semplicemente aperto per diciamo dare un primo sguardo e così è come si presenta la scatola insomma ragazzi un bel po' di roba, spero che si metta a fuoco cavolo già sta distruggendo tutto ok raga partiamo abbiamo subito questi kit kat credo che saranno un pezzo forte del nostro pacco. io metto tutto fuori poi abbiamo questi cosi che non so cosa sono ragazzi ora vi dico subito sono Tipo Sakura Milk Caramel Corn Quindi forse dei puffi Avete presenti i puffi però dolci Alla Sakura Io ragazzi non so assolutamente cosa sia la Sakura Sono ignorantissimo della cultura asiatica Speriamo che mi piaccia perché qua vedo che tante cose sono alla Sakura Questi invece sono Cheetos Wasabi Cheetos Ah questi ragazzi faranno male mi sa Poi questi pochi po Pochi ma come dicono i q sul server, ragazzi Pochi ma buoni Questi credo siano sempre alla Sakura Sì questi li conosco Non ho mai assaggiati però li conosco Una barretta al cioccolato Credo sia al cioccolato immagino di sì e tante buste più piccole ragazzi, vedete cos'è qui? Nettare questo credo sia sempre nettere di sakura A questo punto ragazzi credo che la sakura sia tipo un frutto, uh, non lo so, strano Ragazzi devo cercare che cos'è la sakura Ok ragazzi sono stupido, è semplicemente il ciliegio giapponese Complimenti Forto the gamer, la tua cultura ci scomisce sempre sì, Vabbè ragazzi abbiamo un bel po' di roba, guardate c'è ancora tantissima roba Non credo assaggerò tutto, non riuscirò ad assaggiare tutto perché forse qualcosa non mi piacerà Però sono interessato a delle cose in particolare Direi di cercare per quanto possibile di non mischiare dolce e salato quindi partiamo da questa cosa al burro e dopo passiamo finalmente al salato <ride> Ok, vediamo, questo è tutto sfondato, l'ho distrutto io prendendolo prima Ma eh, Credo sia un biscotto normale ragazzi, eh, era un pandino, è eh, un pezzo di un panda Ah, ok, un biscotto a panda, cioè no, un biscotto a burro non a panda Ci sta raga, è un biscotto normalissimo Voglio evitare di passare a troppe cose diverse, quindi magari assaggiamo questa barretta al cioccolato C'è un tipo sopra che sembra Doraemon, ma non credo sia sì, ah, Doraemon Barretta al cioccolato dovrebbe... Piacermi easy, vediamo Ah è Buona ragazzi Ah, allora, vi dico, questa è Avete veduto il puffo, cioè proprio La patatina puffa al formaggio Questa non è al formaggio, però è quel ripieno E poi fuori c'è il cioccolato Non so se si vede, però ci sta Buona ragazzi, strano, un sapore particolare Che non ho mai assaggiato, però è buona, buona. Ci sta, questo invece è Un marshmallow ragazzi Non so assolutamente uh, che gusto sia Credo sia un marshmallow normalissimo però, assaggiamolo, magari ha qualche sapore strano particolare Tipo, non lo so, la sakura, non credo questo è un... Vabbè, è un marshmallow, ragazzi Sì, abbiamo questi pochi La confezione, ragazzi, non la voglio distruggere Perché è bellissima Ti prego, apriti, ok Guardate come sono belli, ragazzi Ce ne sono vari, vari pacchetti Bellissimi Mela, sono curioso Vediamo un po', ragazzi, se riesco ad aprirli Ok Assaggiamo, vabbè La forma è una forma classicissima di Un'altra merendita che conosciamo Un sapore molto strano, ragazzi Wow, non è male È Fresco, un sapore fresco, sì, ci sta E sono al cioccolato, sì Che fosse al cioccolato, sì, e il cioccolato è stragura Non sono male, è la verità, sono buoni allora, allora, pochi approvati Pochi, ma buoni approvati Ragazzi, cerco di fare un assaggio di tutto perché devo mangiare un po' di cose Quindi non voglio esagerare Abbiamo poi questi, che mi interessavano questi sono nella versione premium, ho visto Sono solo presenti nella versione premium E vediamo, questi secondo me pure sono buoni Ci riuscirò ragazzi Ok, hanno la forma di, di gamberi non, non so perché sembrano gamberi Ragazzi guardate E assaggiamo Ce ne sono, vabbè, vari ovviamente Non, non so se si vede mm. Ok ragazzi, ci stanno Hanno sempre quel misto di puffo Non al formaggio, però Con la sagura. Sapete che questa sagura non è male? Mi aspettavo non mi piacesse, invece qua, ah, buona, Per ora la sfida procede Questi sono sti cosi, io non so c'è una tartaruga sopra, non, non capisco perché Non credo siano la tartaruga sinceramente, ma sono patatine normali Forse un po' piccanti, boh Ah, sono la tartaruga perché sono croccanti Anche questo è un sapore molto particolare Non mi fanno impazzire, hanno un retrofusso più buono Oh, vabbè ci sta, nulla di particolare ragazzi Sanno proprio di Kregger, questi devono essere accompagnati con qualcosa di fresco Cioè sono i Kregger che ti danno al bar, ci sta Abbiamo poi queste palline, non so assolutamente cosa siano ragazzi In questo caso ve Vediamo, questo sono curioso di capire cosa sono Queste pelliere sono Mr. Onion and Snacks Aia, aia Questi raga potrebbero essere la mia morte, vediamo Sono un po' mm, Sì, effettivamente si sente un po' l'onion mm. Ah. Ok, il sapore non è il massimo Però il sapore dell'onio non è fortissimo Ci sta Diciamo non i miei preferiti però Se me li mettessi e avessi fame li assaggerei Sì, non è, non è un sapore fortissimo Non sono buonissimi però non è un sapore fortissimo Sono mangiabili Non c'è ancora nulla che mi ha veramente disgustato Se devo essere sincero Abbiamo poi questi C'è un pesce sopra, questa cosa mi preoccupa Io so che in Asia, avendo visto tantissimi video, la roba col pesce esce praticamente ovunque, questa cosa mi spaventa un sacco oh mio dio, anche la loro forma è un po' particolare eh, no? Mm, no, sono molto simili a questi sinceramente, molto simili non è stato dello stesso sapore, però sì, credo siano praticamente due versioni diverse, quindi ok Ok, ho provato un attimo ad ammassare le cose Cioè metterle a posto come faccio nella mia vita Cioè ad ammassare le cose in disordine In un punto così sembra più in ordine E vediamo, queste credo siano patatine semplici Non credo abbiano qualcosa di particolare Vi prego non esplodete Ho tantissima aria dentro, non sono capace di aprirle senza sfondarle Ok, stava l'apertura facilitata Vabbè sono un deficiente Queste vabbè sembrano... Allora sanno Non so se ce l'avete presente di patatina light però con una forma da fake fries. Quindi, cioè ci sono buone. sono proprio buone. Mi piacciono un sacco, raga. Sì, polito fry. Molto buone queste. veramente forse le migliori per ora. A livello di patatine che abbiamo trovato. Molto buone. Poi ragazzi, passiamo alla roba piccante. Queste sono a curry. E la cosa mi spaventa. Lì non credo sia rimasto qualche altro di particolare. Mi spaventano veramente un sacco. Oh mio dio, già si sentono piccantissime. Mi è arrivato. Oh mio dio, ragazzi. Questo fa paura Non è arrivato ancora niente Ok ragazzi non sono piccanti come mi aspettavo Vi assicuro che l'odore vi porta ad avere una paura enorme però Non cioè, sono per niente piccanti Sono patatine normalissime un po' aromatizzate Ma Non volevo mischiare il dolce salato Ma ho lasciato i kit alla fine Quindi mangeremo quelli, li lasciamo come Diciamo assaggio particolare, assaggio finale Abbiamo questi Cheetos al wasabi. Oh mio Dio. Oh mio... no. No. Mangio prima i Kit Kat, ragazzi, perché so che questi non mi piaceranno. Non sono un amante del wasabi, dovete saperlo. Quindi credo che quelli non mi piaceranno. Però intanto apriamo i Kit Kat, perché questi invece mi hanno dato più sul tranquillo, più mi piacciono. Guardate come sono carine le confezioni, non so se si vedono. Ce ne sono tantissime piccole. Sono bellissimi... Spero che il sapore sia buono quanto la bellezza delle confezioni Sono pure piccoli, tutti carini, vediamo Non voglio ovviamente mangiarli tutti in una botta, li stacco perché so che molte persone si triggerano se non li divido Sono bellissimi, sono bellissimi, guardateli io non, A me non piace troppo il cioccolato, devo essere sincero, non ci vado molto appresso insomma Però questi, secondo me, l'odore non è male Ah, ci raga. Buoni. buoni. va bene. Sì. Ok. Mi piacciono, raga, mi piacciono, serenamente. Questi sono buoni, ok. Questa Sakura, raga, l'ho sottovalutata. Io pensavo veramente che non mi piacesse nulla della Sakura. Invece, è il pezzo forte, diciamo, di questo pacco. Mi piace un sacco. Anche Sakura andata, cioè i Kit Kat alla Sakura. Approvati anche questi. Abbiamo anche questo nettare. Di Sakura, questo è quello che mi spaventa di più insieme ai Citos al, al wasabi non esplodere. Sta scritto quando scade, no, credo di no, ragazzi. Ho oh, sa di succo. <coughs> sa di succo di. Non mi viene, ragazzi, forse ananas. Assomiglia all'anas. vediamo, ragazzi. Non, voglio, non bevo vicino perché magari dopo faccio assaggiare anche a Joseph. Eh, eh, eh sa di succo? Più o meno all'anas, però un sapore molto meno forte. Non è male, è rinfrescante. Io l'ho messo anche un po' in frigo prima poi l'ho messo dentro. Non è male. Ci sta, ragazzi, ci sta. Ragazzi, prima di passare a quella roba, però col Wasabi, che so che non mi piacerà, voglio ricordarvi che in descrizione c'è il link per fare l'abbonamento anche voi al Tokyo Treat e farvi arrivare a casa tutta questa roba. Perché, ragazzi, lo so che vi è venuta l'acquolina in bocca per questi kit. Io ne sono consapevole perché sono veramente buoni. Quindi passiamo al pezzo forte, ragazzi. Ok. Ragazzi, credo che il video si sta per concludere Perché questi cosi al wasabi hanno un odore, mamma mia Ok ragazzi, facciamolo No Questa cosa andrà male Oh sangue. Oh mio dio Che schifo Scotto la raga. No, no, questi no, ragazzi. Questi no. Ragazzi, Citos al wasabi. Decisamente hanno fatto concludere il video.